Buonasera a tutti, mi chiamo Riccardo Rizzo, sono di Agrigento, sto facendo questo video dopo più di 13 mesi dall'omicidio di mia madre, perché non riesco a porre un punto fermo in questa situazione. Purtroppo l'anno scorso io ho perso mia mamma in maniera che più atroce e tragica non sarebbe potuta accadere. Mia mamma è stata uccisa in maniera eh, barbara da eh, 600 forze dell'ordine, 600 sanitari d'ambulanza, 600 guardie mediche, 600 medici di famiglia vecchi e nuovi, per finire con eh, altra gentaglia che si autodefinisce medico dell'ospedale di Agrigento, la città, il paese, dove vivevamo in Sardegna. Eh, vivevamo perché ovviamente adesso sono rimasto solo. Ho aperto due raccolte fondi, una su change.org e una su gofund.com, eh, ma non ho raccolto nulla, eh, l'ho aperto qualche mese fa perché non conoscevo l'esistenza. Eh, io purtroppo i social non li ho mai usati non li so usare eh, li sto usando in questo periodo, in questi ultimi mesi da eh, quest'estate proprio per questo motivo per chiedere aiuto non ho mai fatto nulla del genere quindi sono completamente impreparato eh, non riesco a eh, non riesco a eh, avere contatti con nessuno io purtroppo da Agrigento sono andato via quasi 40 anni fa no, sono ritornato qui circa 11 anni e mezzo fa per un altro evento tragico e criminoso cioè dire l'omicidio di mio padre purtroppo, purtroppo mia madre non è stato il primo omicidio nella mia famiglia prima è successo quello di mio padre ovviamente io ho fatto denunce con mia mamma abbiamo fatto denuncia quando riguardava la di mio padre ma la procura di Agrigento non hanno mai fatto nulla addirittura nel 2012 mi sono sentito rispondere non avevano tempo da perdere e ovviamente non abbiamo mai trovato avvocati onesti non abbiamo mai trovato nessuno che potesse stare al nostro fianco per poterci dare una mano per risolvere la questione e purtroppo ho finito tutto questo in in malo modo, malissimo modo con un altro amicizio cioè quello di un madre. Eh, io purtroppo non ho un lavoro ho 53 anni eh, e trovare lavoro qui anche un lavoro minimo è sostanzialmente impossibile e proprio per questo motivo ho aperto queste due raccolte fondi ma non ho raccolto neanche un gentese eh, non posso non posso passare sopra a nessuna, a nessuna eh, situazione di questo tipo, nel senso che non posso lasciarmi alle spalle. E Quando avrò la forza eh, farò di tutto per raccogliere soldi, per eh, iniziare più di un procedimento nei confronti, innanzitutto, degli assassinati milionari. Mia mamma è stata uccisa da chi, per dovere professionale, è deputato a salvare la vita alla gente, salvare la vita alla collettività, al prossimo. E purtroppo, questo non è accaduto, non è accaduto l'effetto contrario. Io sono stato allontanato per ben due volte con le minacce dalle forze dell'ordine, nonostante spiegasse che mia mamma era una persona anziana, avrebbe compiuto 80 anni dopo 20 giorni, e l'anno scorso, a settembre del 2021, quando invece è stata uccisa era invalida al 100%, non vedeva da un occhio, aveva la retina bucata, aveva l'operazione di cataratta andata male, non aveva ossigeno nel sangue, aveva la schiena spaccata in mille pezzi, aveva tutta una serie di gravissime patologie che non le permettevano neanche di fare una visita eh, fuori da casa. E ovviamente, visto che la sanità, soprattutto in Sicilia, soprattutto in Sud Italia, è disastrata, e qui eh, ad Agrigento che sostanzialmente è un paese, anche se è una città, un capoluogo di provincia per ragioni storiche e culturali, ma sono cose che appartengono al passato, cioè, parliamo di eh, migliaia di anni fa che non hanno nulla a che vedere con la situazione che riguarda Agrigento almeno negli ultimi 200-300 anni. E la sanità qui è... è praticamente allo spascio completo in questo mattatoio che chiamano ospedale eh, c'è tra virgolette una produzione di morti ammazzati di uh, almeno un morto all'anno e eh, tra altre cose non solo i medici che ci sono sono medici che sono sostanzialmente completamente incompetenti al di là della minima emergenza non sanno affrontare null'altro mancano almeno una decina di reparti fondamentali per salvare la vita alla gente come quello di neurochirurgia per salvare la vita della mia madre di cardiochirurgia, di pneumologia, eh, per non parlare di altri reparti fondamentali come quello di malattie infettive, dermatologia, oncologia e tanti altri. Io purtroppo, come dicevo, poco fa sono solo, non ho più contatti con nessuno perché sono stato via da qui per quasi 25 anni e sono dovuto tornare quasi 12 anni fa per l'omicidio di mio padre. Siamo dovuti tornare via mia mamma costretti dalla situazione gravissima che si era determinata insieme alla mia famiglia, non abbiamo avuto nessuno accanto a noi. E mia mamma ha quasi speso eh, tutti i suoi soldi eh, quando li aveva: i suoi risparmi, perché viveva di pensione. Io, non avendo un lavoro, non, non potevo essere di aiuto in nessun modo. e quindi Cercato di darmi da fare per cercare di, di aiutare moralmente, almeno moralmente, mio mando. Ma purtroppo non ci sono riuscito. Io eh, rivolgo eh, a chiunque possa vedere questo video un appello per darmi una mano d'aiuto, perché eh, come dicevo, non posso passare sopra a nulla di tutto quanto è accaduto mia mamma poteva essere salvata, mia mamma senza il mio allontanamento, senza che si rifiutassero di soccorrerla, almeno sono state dieci le volte in, in 48 ore in cui ho chiesto soccorso, eh, in, in almeno due casi alle medesime persone che mi hanno allontanato da casa e alle medesime persone che si sono rifiutate prima di eh, dare indicazioni sicure sulla terapia che doveva seguire mia madre. Dicendo l'esatto contrario di quello che doveva seguire, e poi rifiutandosi di soccorrerla. e Parlo di forze all'ordine sanitari di ambulanza, prima di tutto, e poi anche di guardie mediche e di medici di famiglia, che eh, almeno i medici di famiglia conoscevano da anni, insieme a alcuni sanitari dell'ambulanza, eh, le condizioni di vita e di salute di mia mamma, che ovviamente, oltre a essere eh, molto malata in maniera molto, molto grave, era una persona che. Aveva ovviamente una, una profondissima depressione dello psicologico, perché rimanendo chiusa in casa da sola, essendo in base al 100%, non avendo nessuno accanto a lei che potesse anche scambiare una parola con lei oltre a me, ovviamente lo stato depressivo aumentava sempre di più ogni giorno che passava e non avendo purtroppo soldi per andare via da qui, per andare a Roma, a Milano, Firenze, Bologna, Verona, Padova, Torino, Genova, dovunque, potesse essere... Eh, curata mia mamma, eh, non abbiamo avuto eh, mai eh, nessun aiuto da parte eh, eh, neanche di nessun medico che ci potesse consigliare, magari con la sanità pubblica senza spendere soldi, di rivolgerci a un suo collega di, di eh, Veneto, Piemonte, Romania, Emilia, Toscana, Lazio per poter almeno far eh, eh, tornare a camminare mia mamma. Quando era invalida al 100% perché aveva due vertebre fratturate, due erne del disco, il coccige fratturato e sette vertebre crollate. Nella parte lombosacrale, eh, le prime fratture, le erne del disco, insieme al coccige fratturato, e nella parte cervicale, invece, le sette vertebre crollate. Eh, ovviamente a tutto questo si univa la privazione del sonno uh, conseguenti problemi di, di cuore e di, di pressione arteriosa a causa anche di problemi di stocco condominiale che soprattutto mia mamma ha subito sulla sua pelle eh, per circa dieci anni e ehm, non, non eh, abbiamo mai trovato sostanzialmente una, una via di uscita eh, mi rendo conto che quello che io chiedo di avere aiuto economico per poter iniziare un procedimento penale nei confronti degli assassini di madre è qualcosa di, di molto mh, eh, gravoso eh, soprattutto di questi tempi però vi scongiuro, scongiuro di aiutarmi vi scongiuro di darmi una mano anche qualche euro eh, per iniziare va benissimo perché <coughs> Eh, piano piano, mattone dopo mattone eh, penso proprio che ce la farò perché io non mollerò mai io devo rendere giustizia a mia madre molto ammazzata perché mia madre è stata uccisa peggio di un cane a vantaggio mille miliardi di volte peggio di un cane vantaggio che viene investito da un tir con rimorchio sull'autostrada e sbalzato su una corsia d'emergenza. Eh, neanche, neanche se fossimo stati in una zona di guerra neanche se fossimo stati in una zona di siccità, di carestia, dove la gente magari eh, si cannibalizza l'uno con l'altro, e mia mamma avrebbe eh, fatto questa fine. Purtroppo l'ha fatta eh, questa fine in un paese cosiddetto civile, che farebbe parte dell'Italia, ma qui mi dispiace dirlo, eh, Agrigento e non solo Agrigento, ma in generale la Sicilia, è un posto che fa parte a tutti gli effetti di Africa, per non dire che è anche peggio dell'Africa perché uno in Africa se le aspetta certe cose, ma di certo non se le può aspettare, non se le può attendere in un posto che dovrebbe essere almeno sulla carta un posto civile o comunque non si dovrebbero avere da chi deve soccorrere la gente, per, chi, per mestiere è deputato a salvare la vita della gente, a cominciare da forse l'ordine, medici ambulanza, sanitari di Guardia Medica, sanitari di. Di, di famiglie sanitarie di ospedale a eh, determinare le condizioni perché mia mamma poi potesse arrivare a morte certa e nel momento in cui viene colpita da emorragia cerebrale parenchimale, perché io ho trovato mia mamma in casa dopo due giorni che chiedevo aiuto e nessuno mi aiutava a entrare in casa per soccorrerla Colpita da emorragia cioè, da entrata a ventimane, non so se da qualche ora o magari anche da più di 24 ore. E dopo tre giorni e mezzo di agonia, in cui mia madre era purtroppo abbandonata al suo destino di morte certa in un ospedale, in cui mi invitavano ad andare via prendendo un'ambulanza privata perché se il trattamento che veniva riservato a mia madre non era di mio gradimento, io potevo andarmene perché quello secondo quello che mi veniva detto. Da chi doveva invece eh, fare di tutto a salvare la vita mia madre, non era un carcere, quindi io potevo essere libero di, di prendere mia madre e andarmene via, come se fossimo Gesù Gesù per Maria la notte di Natale a chiedere albergo, a chiedere ospitalità, bussando porta per porta. E, non hanno fatto neanche venire un'equipe di neurochirurgia e di cardiochirurgia da fuori, visto che qui non c'è ne neurochirurgia, da dirigente non c'è mai ne stata neurochirurgia o cardiologia e tanti altri reparti ripeto, fondamentali per salvare la vita alla gente quindi eh, mia mamma dopo tre giorni e mezzo di agonia non è morta perché eh, l'emorragia cerebrale anche quella abbandonato la sua testina non è, è stata eh, monitorata a dovere ma è morta perché le hanno fatto scoppiare il cuore perché mia madre ha avuto per tre giorni e mezzo il cuore che pulsava a 130 battiti al minuto e non è, è stato fatto nulla, assolutamente nulla, per eh, salvare, eh, fare il possibile e l'impossibile, per salvare la vita mia madre. Eh, tanto la, la filosofia eh, di vita di questi che io, senza nulla temere, posso definire tranquillamente come degli assassini, è che tutti dobbiamo morire, quindi mia mamma, visto che aveva 79 anni, dopo 20 giorni ne avrebbe compiuti 80, era già abbastanza anziana. E poteva eh, quindi andare a morire, eh, andare a, a mor eh, essere destinato a morte certa, perché in fondo la sua vita se l'era fatta. Eh, questo è quello che eh, non traspariva, ma mi veniva tranquillamente detto da chiunque in, in quell'ospedale io eh, che, che chiedessi aiuto. Eh, chiunque dei cosiddetti sanitari di quell'ospedale. Eh, eh, si pronunciava in questa maniera. Eh, mh, chiedo, chiedo scusa eh, se è possibile eh, dire una cosa del genere <coughs> tramite video, <coughs> trasmettere un video di questo tipo, però purtroppo il mio stato di, di dolore, di disperazione è tale che eh, mi sono deciso adesso eh, a farlo, eh, anche perché non trovavo né il coraggio di farlo né nelle parole, nella forza emotiva, perché per me, purtroppo, ogni giorno che passa, le cose vanno sempre peggio. Non riesco assolutamente a avere un attimo di, di, di serenità, ma di tranquillità, di freschezza mentale, lucidità mentale, perché il dolore mi devasta e penso che mi devasterà ancora, non so per quanto tempo. Io penso che fino a quando, fino a quando avrò un, un alito di vita. Ringrazio sindora tutti quelli che potranno e che vorranno darmi una mano, ripeto anche solo 15 euro, qualunque, qualunque somma sarà utile, mattone dopo mattone per costruire eh, la difesa di mia madre, perché non voglio assolutamente che la memoria e la dignità di mia madre venga calpestata la memoria eh, di mia madre è morta e ammazzata. Eh, perché mia mamma, anche se purtroppo è stata uccisa, non c'è più, invece di essere salvata, invece di essere una persona eh, anziana in quelle condizioni che veniva presa di peso e portata in salvo, è stata dapprima abbandonata al suo destino e poi eh, l'hanno solamente. Sostanzialmente depositata prima in un pronto soccorso con una sola freddo di anticolorifico di acqua e sale, e per circa 16 ore in una saletta di un pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, dove c'era l'aria condizionata sparata a circa 8-10C, con mia madre nuda sul letto perché non aveva eh, ovviamente più neanche il controllo eh, delle funzioni corporali. <coughs> Non, non eh, eh, ha avuto sin dall'inizio eh, una minima attenzione per poter dire che eh, è stato fatto l'impossibile e magari mh, mh, oggi potrei dire eh, fare un video in cui po eh, poter dire eh, hanno fatto l'impossibile e sono riuscito a salvare la vita mia Di nuovo eh, ringrazio a tutti tutti quelli che vedranno questo video, ascolteranno le mie parole e mi scuso se non sono stato troppo chiaro, troppo comprensibile, abbastanza comprensibile nella mia esposizione, ma sono ripeto, completamente devastato dal dolore, non riesco a vedere nessun orizzonte di fronte a me, se non quello di combattere da solo, ma da solo senza soldi senza lavoro senza neanche un euro in tasca perché purtroppo mi avvalgo di una mensa dei poveri oramai da sette mesi per poter mangiare eh, non, non eh, penso che potrò compiere nessun passo in avanti vi eh, ringrazio eh, di nuovo vi auguro una buona serata una buona domenica eh, se avrò la forza di farlo prossimi giorni, prossime settimane o no, prossimi mesi farò un altro video o quanti più video possibile. Grazie a tutti, buona serata.